Food regeneration per noi significa sociale, sociale, eh, insegnare ai ragazzi un mestiere, eh, antichi mestieri, eh, dove improntarli sul bere bene e mangiare bene. La piazza dei mestieri nasce come scuola di formazione per insegnare ai ragazzi eh, dispersi scolasticamente e un mestiere, soprattutto gli antichi mestieri come il cioccolatiere, il pasticcere, il birraio e il panettiere, poi ci sono altri corsi nel, nel nostro pacchetto di formazione. Dal Salone del Gusto di quest'anno ci aspettiamo una grande affluenza, più che altro per far conoscere i nostri prodotti. La nostra azienda dal punto di vista del recupero eh, punta alla, allo smaltimento degli scarti di produzione che sono eh, diciamo le trebbie di malto eh, che vanno a finire totalmente a, ad, ad aziende, che, che, ad allevamenti, nel nostro caso allevamenti di maiali e allevamenti di asini. Eh, siamo al Salone quest'anno, dopo qualche anno di assenza, perché noi quest'anno facciamo 21 anni di attività, da 21 anni siamo a Torino, siamo il primo birrificio artigianale nato a Torino e di conseguenza ci faceva piacere, quest'anno non abbiamo potuto festeggiare il ventesimo, abbiamo festeggiato quest'anno il ventesimo più uno e... È tutto un anno di festa per noi, abbiamo consacrato diciamo, questa cosa volendo essere anche al Salone del Gusto, un po' per noi, un po' per i nostri clienti che ci vedono e sono contenti di vederci e, e, e quindi siamo qui per, per questo noi siamo maestri del gusto da tanti anni, ormai dal 2013 e siamo qui al salone del gusto anche quest'anno, abbiamo partecipato a tutte le edizioni dal 2013 ad oggi che sono biennali. Eh, quest'anno il tema è Regeneration, regeneration eh, purtroppo in questo momento la struttura del birrificio non ci consente di fare azioni di rigenerazione del food del territorio e non si presta eh, il nostro prodotto a un tipo di rigenerazione, ma quello che noi diciamo che facciamo è rigenerare l'animo delle persone con la nostra birra e con il piacere di stare insieme mentre la si beve e mentre si gustano i nostri prodotti. Noi siamo aperti dal 2008 e quindi abbiamo un lungo, percorso di esperienza, ricerca e miglioramento che i maestri del gusto ci aiutano a fare ogni anno e in birrificio mentre si lavora e negli eventi e nel, nella comunicazione e per questo siamo qui al Salone per farci conoscere, per portare diciamo, il verbo dei maestri del gusto che rappresentano le eccellenze della provincia di Torino della quale siamo fieri di fare parte. Andiamo piccola realtà della Val di Susa, nasciamo come azienda agricola e come obiettivo abbiamo il recupero in quanto più possibile della materia prima che utilizziamo. Infatti, gli scarti di produzione vengono pellettizzati, cioè le trebbie vengono pellettizzate e riutilizzate come concime naturale nei nostri terreni. Abbiamo appunto un frutteto dove abbiamo mele di ogni tipo che vengono concimate con gli scarti di produzione. Eh, siamo al Salone perché eh, abbiamo questo merito dalla Camera di Commercio che siamo maestri del gusto, ormai da sei anni. Eh, portiamo birre ad alta fermentazione, tutte prodotte con i nostri malti italiani. E in speciale eh, abbiamo questa birra fatta con lupoli piemontesi, grazie ad Opera che è un ragazzo di Cuneo che produce, coltiva e pellettizza i uscoli in Piemonte. Siamo venuti al Salone del Gusto in qualità di maestri del gusto, e appunto premio conferito dalla Camera di Commercio. Siamo venuti soprattutto a presentare alcuni dei nostri nuovi prodotti, tra cui ad esempio la nostra nuova birra alla canapa, coltivata con canapa locale di coltivatori piemontesi. Piuttosto che altre nuove birre, come ad esempio la nostra birra al miele, di nuovo con miele di tiglio piemontese. E noi come birrificio siamo attivamente impegnati in attività di, di tipo ambientale, di tipo ecologico Soprattutto dal, dal punto di vista, diciamo così, di, di tre capitoli, innanzitutto c'è da citare il fatto che ehm, la nostra produzione sorge in un capannone che è un capannone recuperato, un capannone di Tardo 800 che abbiamo appunto recuperato e rimodernato, e che stiamo dotando di pannelli solari perché stiamo, ci stiamo passando al solare, almeno per parte della produzione, ci stiamo attrezzando appunto con, eh, con impianti solari e per ora tutta la corrente elettrica che utilizziamo è comunque tutta certificata solare. e Questo è il nostro impegno per l'ambiente. Ultima cosa da citare, diciamo così ambientale, piuttosto che attenzione verso la salute, l'alimentazione e inclusione verso una platea più grande possibile, eh, abbiamo introdotto recentemente ben due birre gluten free certificate senza glutine. Io sono Cristina Muzzarelli del Pastificio Bolognese, un'azienda presente a Torino dal 1949, una storia familiare. L'opportunità di essere al Terra Madre Salone del Gusto è tanta per, eh, ed è molto felice, l'opportunità che noi abbiamo di essere messi a confronto con tante altre aziende e poter quindi crescere nell'opportunità di migliorare sempre. Nella nostra azienda che ormai è giunta alla terza generazione stiamo cercando di fare enormi cambiamenti all'interno per cercare di combattere quello che sono le problematiche dello spreco, dei consumi quindi stiamo investendo da un punto di vista di riciclo interno, raffreddamenti e macchinari. Sicuramente è molto importante il packaging e il fatto di essere qui ci dà anche l'opportunità di vedere quelle che sono le soluzioni che i nostri colleghi ci possono suggerire. Noi siamo nel progetto Maestri del Gusto, camera di commercio da tantissimo tempo e da sempre abbracciamo l'idea di Slow Food del cibo buono, pulito e giusto, dando comunque sempre spazio a quelle che sono le scelte quotidiane del chilometro zero o della nostra regione? Siamo al Salone del Gusto eh, come birrificio torinese, quindi Torino è la nostra città, per di più siamo a poca distanza dal, dal Parco d'Ora sia come birrificio che come locale e quest'anno per la prima volta ci presentiamo come Maestri del Gusto, perché quest'anno abbiamo vinto il titolo di Maestri del Gusto, quindi ci inorgoglisce ancora di più.